Allora Anastasia, domani che giorno sarà per te? Un giorno molto importante, vero? Sì, molto. Perché? Io faccio la recita a scuola. Esatto Vanessa, domani dobbiamo andare alla recita di Anastasia a scuola. Okay alle 4.45 e 45 ah, quindi sono già 5 esatto appena esci da scuola ti vengo a prendere e andiamo subito all'asilo d'anastasia ma bene, Anastasia uscirà dopo eh sì domani usciremo verso le 5 e mezza dall'asilo dovete sapere ragazzi che per Anastasia questa è la prima recita in tre anni di asilo perché purtroppo perché per... tra un po' io finisco la scuola all'asilo Esatto, l'anno prossimo Anastasia andrà alle elementari e fortunatamente hanno dato la possibilità ai bimbi che finiranno l'asilo quest'anno di fare una recita. Quindi domani è un giorno importantissimo, speciale. Esatto, brava Vanessa. E stavo pensando quindi di andare... Buonasera, ragazzi, si è messa lo smalto yeah. oggi? Guardate che bello e trasparente. Guardate le mie. Guardate le mie. Ragazzi, ma voi lo mettete lo smalto sulle unghie? Anastasia ne va matta, mette sempre lo smalto dappertutto, sulle unghie, sui piedi, sulle unghie dei piedi, sui denti. Sul tavolo, sulle sedie, abbiamo smalto dappertutto. Allora, eh, se vi va bimbe, possiamo andare già a preparare l'occorrente che servirà ad Anastasia domani. Qua wow, c'è un acopaleno. Come ah, c'è un acopaleno? Ah. Ci ha preso per il Andiamo! Ci ha preso in giro. Ok, quindi andiamo a preparare gli abitini di Anastasia che metterà domani e vediamo cos'altro. Va bene? Ci vediamo. Sì, ragazzi, io vi c'è comunque ricimbito, se mi mette vicino a vedere il link. Ci vediamo al ragazzi, piano di sapete <ride> quasi, <ride> la mamma, la recita, fa il video. Eh sì, lo sto già facendo lei. Le canzoni le che facciamo i bagni. Ci vediamo al prossimo alla fine, video. Alla fine! Alla fine ragazzi, i genitori fanno gli applausi! Yeah. Ci vediamo yes. al prossimo video! <ride> <ride> <ride> Ci vediamo al piano di sopra! Tu muoversi, ma dove vai? I tuoi vestitini estivi sono di qua. Dove vai? No, vieni. Quello qua. Qui. No, quello lì, ne prendiamo un altro, 3, vieni. E voilà. Et voilà. La... Oh, Anastasia, guarda, metti questo qua. Che bello, è anche nuovo, l'abbiamo preso da Zara e non l'abbiamo ancora mai messo. Ti va? E non c'è nemmeno bisogno di mettere i pantaloncini. Va bene? Sei d'accordo? Ok. Ok. Sei contenta, amore? Sei no. eccitata? Eh, però questo è piccino, secondo me. Non va più bene. Non va più bene ad Anastasia. Abbiamo allora, quando finisce la scuola? Tra poche settimane facciamo il cambio degli armadi. Ora è Anastasia che la mette No, era tua? L'avevamo presa messina. da Zara quando eri piccina sì, E avevo sbagliato con... perché era maschile Ma a te piaceva un sacco ah, Infatti io la mettevo sempre quando sì. andavamo in navi Che mi copriva Brava. Tutta ma lo sapete che tra Pochissimi giorni Andremo al mare a Rimini 15 giorni. E lo sapete che <ride> Smetti <ride> E lo sapete che Dobbiamo andare a comprare Tutto quello che ci serve Perché abbiamo lasciato tutto in sardegna Anastasia allora se non la smetti Io domani non ti porto alla recita la maschera, Vuoi no, vedere? La maschera no perché ce l'ho io di moto Ok non la maschera questo. no Ma non abbiamo costumi Non abbiamo i teli da bare Quindi dovremo andare a fare shopping Comunque Anastasia tu sei letteralmente impazzita Quest'oggi Anzi questa sera Io voglio questo vestito Vuoi questo? Sì. Che è anche bello estivo Se non è troppo corto Se no ti metti un pantaloncino sotto Mia. Dio che casino, ma è sera dovreste essere stanchissime. No. Dove è andata a chiedere a Google? Ma Anastasia, sicuramente c'è il sole! Vuoi farle vedere le calze? Sì, ciambella. Sì. Qua donuts. Un... Sì, perché non si capisce tanto. Una, era una forma di Donuts prima, adesso le abbiamo aperte. Ma la nuova, no, non sono soleggiato! Ci sarà quindi guarda ci diamo, ci le nuvole, poi la luna, luna, guarda Anastasia, luna, sole, sole, sole, ti posso sole. dire una cosa la tua maestra ci ha già detto di portarci i cappellini perché voi sarete all'ombra ma noi saremo al sole quindi speriamo che ci siano le nuvole quando. tanto il caldo c'è sicuramente ma le nuvole speriamo in bene perché altrimenti sì. moriremo di caldo allora amore abbiamo deciso quindi l'abitino e anche il pantaloncino da mettere sotto perché altrimenti se vai a scuola e giochi con la gonnellina non va bene, vero? sì, ma eh. I capelli invece un elastico, facciamo una bella coda domani e lo stesso cerchietto che hai su adesso, va bene? L'elastico ce l'hai già al polso. Bene, non ci resta che fare una super doccia. No. Eh? e a nanna che domani è una giornata importante e bisogna essere pieni di energia qui l'ho fatta, fatta io la doccia si fa tutti i giorni soprattutto adesso che fa caldo e si suda ragazzi vero che la doccia si fa tutti i giorni scrivetecelo nei commenti voi quante volte la fate ma in inverno ancora ancora una, una cosa la doccia si Non so cosa vi ha detto, ma voi scrivete nei commenti che mamma Romina ha ragione e soprattutto quando fa caldo bisogna fare la doccia tutti i giorni. Allora, noi chiudiamo questa prima parte del video perché è sera e bisogna andare a dormire, ma ci vediamo domani mattina. Vieni, Vane! È prossimo video! No, che prossimo video? Ci vediamo domani mattina. Alle 11 No, 10. alle 7 e mezza, quando mamma vi sveglia e ci prepariamo. Mi prometti che domani, mi promettete che domani mattina vi svegliate subito? No. Eh, e allora non vai alla recita. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. mamma, no, ah, iscrivetevi al canale. Eh, Ma non è eh, finita Attivate la campanella e lasciatemi un po' di. Ah, lo finiamo qui! Domani! Oh, ce l'ha fatta ah! ragazzi, l'ha capito! Ciao! Tomorrow. Bimbe! Bimbe! Buongiorno! Amore, Amo, Vanessina! Buongiorno! Ani, che giorno è oggi? Eh? Che giorno è oggi, amore? C'è la festa a scuola! C'è la festa a scuola, Nastasia! Ehi, hey, tata! Buongiorno! Buongiorno! Ma sveglia, pigrona! Ieri sera mi avevi promesso che ti saresti svegliata subito! Cosa c'è oggi a scuola, Ani? La tua festa, eh? Ma non sei contenta? Dobbiamo andare a metterci subito il vestitino, vero? Te lo metto? Lo porto di qua? Vane, amo, dai, svegliati anche tu. Mm, due minuti. Due minuti? Solo due? Promesso? Guarda qua, cosa c'è? Il tuo vestitino! Dai, su, che fatica, ma ieri mi avevate promesso che oggi vi alzavate subito. Mettiamo il vestitino, tatina, eh? Oh, ah, i due minuti sono passati, sveglia. Sì che è vero, sì che è vero, anche cinque. Già, amore mio, amore, cos'hai stamattina? Sei tanto stanca? Eh? E ti fa male la gola, mm, mi dispiace. Cerco di riprenderti, va bene? Eh? Senti, facciamo così: ascoltami, Ani, visto che la maestra vorrebbe che oggi restate tutti fino alle 4, perché poi c'è la recita, le chiedo se puoi uscire prima perché non stai tanto bene, poi ti riporto io. Eh? Facciamo così, amore. Dai, magari ti porto verso le tre e mezza. Eh? Glielo chiediamo. Va bene, sei pronta però? Sei contenta? Eh? va bene. Ciao. Ora, Mane, siamo arrivati davanti alla scuola di Tua e qua c'è la piccolina che oggi ha la recita. E niente, se la vuoi salutare così dopo ci vediamo alla sua recita. Ciao, Lani. Ciao. Ci vediamo dopo la tua recita. Ciao. Ciao. Mm. Ciao. Ok, amore, buona scuola. Noi ci vediamo al solito orario, va bene? Ciao! Ok ragazzi le bimbe sono andate a scuola Stamattina Anastasia purtroppo non era informissima, aveva una brutta tosse E le ho chiesto se voleva uscire prima E poi l'avrei riportata io per la recita Ma mi ha detto di no che voleva restare a scuola Quindi ci vediamo Alle 5 e meno un quarto Alla recita di Anastasia Bentornata amore, stai facendo merendina Perché oggi non possiamo andare a casa Perché dove stiamo andando? Ah. Alla recita di Anastasia, si sì, farà anche tanto caldo. Ti ho portato il cappellino, ok? Adesso andiamo in macchina, prendiamo il cappello e andiamo subito a scuola di Anastasia. Che okay. oh, devo prendere il primo posto, voglio vederla da vicino. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Siamo quasi davanti alla scuola di Anastasia, speriamo di riuscire a trovare uno dei primi posti, perché devo farle il video e ho bisogno di vederla molto bene. Sta iniziando la recita. Sei contenta sì anch'io vera è estate estate c'è la tuna tuna tuno polla rocco polla rocco polla rocco polla siamo cinque e io sono la prima Siete pronti? Allora, vai! Ti ricordiamo che le parti, che non mi lì, la prima, che non mi che la prima, Divertita? Eh? No, no. È stato bello. No, no. Sei stata no, no. bravissima. Vediamo questo. Sei contenta? Sì. Eh? Sei stata bravissima. Avete cantato delle canzoni bellissime. Ti sei divertita? Sei molto stanca, vero, amore? Adesso, quando arriviamo a casa, mi fai vedere la tua premiazione. Leggiamo cosa c'è scritto e poi facciamo la pappa e a subito, nanna, che oggi sei stata tantissimo all'asilo, vero? perché quella faccia siete stati tutti belli e bravi ed eccoci a casa amore mio oggi sei stata veramente brava tu e tutti i tuoi amici avete ballato e cantato benissimo ma cosa hai preso oggi? il diploma amore il diploma di fine anno facciamolo vedere guarda Ancina. che bello. 1, 2, 3, 4, 5 oh eccolo qua Diploma di fine sì, anche percorso alla materna. L'anno prossimo andrai a scuola. Dai, guardate. Fai vedere cosa ti hanno regalato. Guardate un po'. Hanno regalato Io... anche un'agendina a tutti fatto... i bimbi. Io ho già fatto qualcosa Cos'hai la. Cosa hai fatto? Il mio nome. Vediamo, fai vedere. Guardate. Anastasia. Con poi. Poi un cuoricino. Poi. Ecco, io oh, stavo disegnando un gatto. Oh, è un gattino, amore. E i maschietti cosa hanno regalato invece? Quello dei macchi. Azzurro. Gio, io Giorgio Madonna ce l'ho quali, invece non Nella Federica è ferito, Eh Sì, maschietti azzurro? Sì. Magari oggi che c'è un altro video, boh, non lo so. Adesso no, perché sera è sera e tu vero. sei stanca. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi il canale e attivate la campanella. Ciao!